Ciao, benvenuto. Oggi vorrei parlarti di un articolo che ho scritto eh, poco tempo fa legato alla guardia di finanza che finalmente si è decisa a fare degli accertamenti su quelle che sono delle aste a ribasso. Ormai nella sanità eh, questa cosa è all'ordine del giorno, spesso e volentieri noi partecipiamo a gare e il criterio di aggiudicazione, è la prima cosa che ormai vado a vedere, è il prezzo più basso, quindi viene aggiudicata l'offerta eh, che rispetto a tutte le altre, possono essere 2, 3, 5, 10, 100, è quella più bassa. Ovviamente ci sono tantissimi accorgimenti eh, da fare, tantissime considerazioni da fare, da poter fare. Eh, Nell'articolo ho eh, evidenziato e ho messo e ho postato proprio un estratto, un estrapolato di quello che era la guardia di finanza che si può trovare semplicemente online perché in questo caso specifico è saltato molto all'occhio in quanto la gara è stata vinta da un'azienda che ha fatto un ribasso dal, diciamo dalla base d'asta dell'81% capite da soli che stiamo parlando di un, un taglio incredibile quindi sicuramente il taglio si ripercuote su quelli che sono i costi della sicurezza il taglio si ripercuote su quelli che sono i costi della manodopera su quelli che sono i costi del materiale e via via dicendo è assurdo che venga giudicata proprio una gara del genere ovviamente poi si vede che in questo contesto l'ambito sanitario qualche azienda si è fatta rodere come si dice e ha, fatto un, ha avviato una, una denuncia da lì sono, partati, sono partiti e sono scattati gli accertamenti e eh, la guardia di finanza quindi eh, sta provvedendo, ha provveduto, adesso io non, non sto seguendo, era solo per capire un attimo quello che accade, per farvi vedere che cosa, che cosa accade all'interno della sanità e di queste gare pubbliche eh, stanno ovviamente verificando questa, la correttezza diciamo, di, di quella che è l'offerta intendiamoci e ripeto e ribadisco l'81% è veramente un qualcosa che salta all'occhio e uno dice oddio l'81% è tantissimo, Sì, è vero il taglio dell'81% è tantissimo ma perché il 50% non è poco? il 25% cioè quando parliamo di sanità tagli così grossi del 25, 30, 50% sono dei tagli incredibili l'81% è, è follia, siamo d'accordo ma anche il 25% è tanto io dico una cosa, eh, l'esempio che faccio sempre è questo diciamo che dove mi soffermo è, è, è su questi punti cioè sono due le considerazioni da fare quando ci sono le, gas, le, le gare eh, con questi tagli incredibili che vengono accettati poi dal, eh, diciamo dall'ufficio tecnico diciamo ora per, per semplificare o è stata fatta un, eh, una base d'asta sbagliata quindi è, stata, è stato indicato un importo e quindi è stata fatta una valutazione completamente sbagliata a monte da quello che è l'ufficio tecnico o chi per loro e quindi è stato dato magari un importo di, facciamo un'ipotesi, un milione d'euro per fare le manutenzioni sulle cappe da laboratorio, cappe chimiche, cappe biologiche, quello che è, oppure qualcuno è compiacente, cioè sono queste due le, le cose perché se andiamo a valutare se poi la gara da un milione di euro viene aggiudicata a 400, 500, 600 mila quindi tagli incredibili cioè stiamo parlando di cifre incredibili non stiamo parlando di 500 mila euro stiamo parlando magari di 3 400 mila euro su un, eh, una manutenzione di strumentazione così delicata come sono i dispositivi di protezione collettiva qualcosa c'è quindi se poi la stazione appaltante accerta, eh, diciamo accetta il, una gara un'asta a ribasso che viene vinta con uno sconto del 30 50 40 25 quindi con tagli incredibili di 2, di 2 3 400 mila euro una considerazione è da fare avete fatto bene i conti all'inizio a monte oppure erano troppo sopravvalutati no? questa è la considerazione che uno potrebbe dire cioè, allora il milione d'euro era troppo bisognava partire da 700 800 mila visto che c'erano questi tagli eh, vi posso assicurare che non è così cioè gare che sono eh, in generale che vengono fatte devo dire che i prezzi sono fatti bene devo dire che dietro sembra come esserci dei professionisti cioè ci sono delle persone che comunque sia sanno valutare abbastanza bene eh, quello che è l'importo vi dico questo perché su gare di questa cifra di questa entità al quale io stesso ho partecipato eh, l'importo poteva andare bene non era sbagliato, quello che era sbagliato è il fatto che quello era l'importo base d'asta perché, indicativamente, facendo i conti, si riusciva a scendere dell'1%. Sì, avete capito bene l'1%, un quindi una gara da un milione di euro con le richieste che sono state fatte espletando il servizio in modo adeguato e corretto visto che si parla di dispositivi di protezione collettiva e quindi per, eh, stiamo parlando di cappe chimiche o cappe bizarre che devono essere verificate e mantenute in un certo modo per eh, prevenire quelli che sono rischi in laboratorio, rischi biologici, rischi chimici degli operatori e di tutta la filiera di tutto quello che c'è intorno un ribasso dell'1% era il massimo che noi eh, riuscivamo a fare per poter garantire un servizio di così eh, così vasto così grande perché ovviamente stiamo parlando di parchi macchine molto grandi stiamo parlando di università enormi, di ospedali eh, e, e comunque di eh, ASL o di quelle che possono essere più eh, strutture all'interno di una certa regione insomma quindi stiamo parlando di grandi, eh, grandi appalti quindi, eh, Stupirsi dell'81% eh, che dicevo prima, eh, va bene, questo è un qualcosa che, che ci sta. Ma stupiamoci anche quando si parla di ribassi del, oltre già il 10-15%. C'è cioè qualcosa già che, che non va. Stiamo parlando di tagli molto grandi e qualcuno ne pagherà le conseguenze.